a tutti, saluto il Presidente, saluto i colleghi. Eh, sulla proposta eh, abbiamo ritenuto che, eh, eh, di seguire appunto, la nostra contrarietà eh, alla proposta in esame su una base, su una duplice, diciamo, un duplice punto di vista, che parte innanzitutto appunto, sulla una valutazione che abbiamo fatto sull'opportunità meno di, di riportare questa opera d'arte all'interno all della dell'Aulio Giulio Cesare, nonostante appunto le argomentazioni eh, insomma, eh, fatte sia nell'atto che in questa sede abbiamo ritenuto, riteniamo, eh, più opportuno che tale opera d'arte rimanga fruibile a tutti quanti alla generalità dei cittadini, quindi generalmente che rimanga eh, all'interno dei musei capitolini affinché non solo i consiglieri e il pubblico, insomma, che interviene in quest'Aula appunto o meglio che partecipa come pubblico in questa sede possa appunto gioire ecco, di quest'opera d'arte con l'occasione se mi permette Presidente faccio un attimo uno spazio pubblicitario appunto, per cogliere l'occasione per dire che questa amministrazione in tal senso si è anche sforzata affinché i beni pubblici siano ancora più fruibili e appunto eh, sottolineiamo il fatto che questa amministrazione ha varato diciamo, la cosiddetta Miccard che con 5, 5 euro permette eh, di andare in tutti i musei capitolini quindi diciamo, prendo la palla al balzo e tento di pubblicizzare questa iniziativa che secondo me è oltre a essere eh, molto importante appunto per la fruibilità di tutti i beni, eh, i beni eh, artistici di Roma Capitale, anche un'opportunità appunto per eh, eh, invogliare la cittadinanza poi a, eh, ad andare alla, nella totalità degli impianti appunto dei musei a Capitolini.